ragazzi sto su motorino in questo momento e sto avendo una paura incredibile comunque mi trovo a Napoli in questo momento e sto facendo delle consegne sempre per i reti di Napoli a correre, ragazzi, attenzione, piano, piano discesa, stiamo ritornando in col mare di Mercellina in questo momento per tornare al re di Napoli collega, cosa tieni da dire? è stata una bella esperienza averti dietro al motorino eh, eh cosa ne pensi? <ride> avevo paura? Sì. Madonna mia ragazzi, è stato be è bellissimo, è bellissimo! La passata me lo, me lo fai portare pure? Eh? Ah, certo, abbiamo iniziato. Grande, grazie! Qui siamo a Mergellina, lungomare ragazzi, bellissimo! Abbiamo un camion gigante dietro di noi. Ok, tutto a posto. Proviamo ad accelerare. Ottimo. Collega, come sei bravo a correre così? conosciamo tutti, ragazzi. io la provo. Allora, la leggenda del castello di un d'oro, castello, in cui tempo fa questo uovo d'oro servirebbe se, se proprio per il castello, giusto? Per farlo reggere. La a destinazione collegare. Uh, 50 metri. Sì. Fa mi tiro. Abbiamo fatto fare... Ragazzi, siamo arrivati.